Anch'io esco arricchita da questi due giorni, ho imparato tante cose. Eh, credo che questa nostra iniziativa sia la risposta d'emergenza ad un'emergenza. Eh, ci sentiamo chiamati eh, perché stiamo vivendo un momento particolare, un momento di sconvolgimenti enormi, la crisi sanitaria, la crisi economica, la crisi bellica, la crisi eh, della democrazia e insieme ci rendiamo conto che ci sono delle opportunità di cambiamento, di trasformazione. Stamattina si diceva eh, rivoluzionarie. Siamo in una fase che potrebbe essere pre-rivoluzionaria. E allora credo che insomma, il senso anche dei, dei, dei tanti interventi che ho ascoltato siano proprio quelli di cogliere questi sconvolgimenti per azzardare una prospettiva di rivoluzione in qualche modo di far saltare il tavolo perché non è possibile emendare questo stato di cose eh, stamattina si è parlato molto di autonomia differenziata lo ha fatto eh, Natale nella sua introduzione poi Marina Voscaino e poi tanti altri io mi occupo di questo per Rifondazione Comunista, credo che sia un nodo importante perché eh, ci aiuta non solo a leggere il processo dell'autonomia differenziata ma anche di leggere, a leggere i processi generali che si stanno, eh, che si stanno abbattendo eh, sul nostro paese non solo. L'autonomia differenziata non nasce nel 2018, quando sono state sottoscritte quelle intese fra il governo Gentiloni in scadenza, tre giorni prima della sua scadenza, e tre ricche regioni del nord, il Veneto, la Lombardia e l'Emilia Romagna. Nasce in quella riforma del 2001 del, del titolo V della Costituzione, che, eh, deformata, concede alle regioni che ne facciano richiesta di contrattare in eh, contrapposizione fra loro ma di contrattare col governo centrale con lo Stato pezzi di autonomia che non sono pezzi secondari di autonomia ma praticamente riguardano tutti gli asset strategici del paese dall'istruzione all'università alla sanità agli ambienti all'ambiente ai beni culturali persino alle, rela alle relazioni con gli altri stati europei. 20 staterelli che contrattano con il governo centrale pezzi di autonomia e insieme all'autonomia, cioè al potere, risorse. Risorse che appartengono a tutti, allo Stato, perché rivengono dalla fiscalità generale e però contrattano di trattenere su di sé. È un percorso terribile che nel 2018 è fatto dal centro-sinistra nel 2001 sottolineiamo le queste cose perché il centro-sinistra non può essere un compagno di strada con cui accompagnarsi per un pezzo di strada, so è un avversario, è un avversario politico e sociale. Dobbiamo averne consapevolezza di questo. E infatti. Eh, quella riforma poi è passata all'incasso da parte di quelle tre regioni che nel 2018 con il governo Gentiloni in scadenza hanno firmato quelle intese e adesso il governo dei, dei cosiddetti migliori vuole passare alla definizione quindi alla pietra tombale dello Stato Unitario eh, facendo una legge la legge Gelmini, che non è stata ancora presentata nel Consiglio di, di, dei Ministri, ma è stata ampiamente diffusa nel Paese e anche presentata a chi? Ai go, cosiddetti sedicenti governatori del centro-sinistra del, del Nord, delle tre regioni del Nord, a cui si stanno accompagnando, accompagnando altri sedicenti governatori, sempre delle regioni del Nord. Eh, io non mi dilungo per problemi di tempo con, sulla, sui dettagli, però la proposta del, di legge quadro di Gelmini praticamente dice al Parlamento che non serve a nulla, che deve solo ratificare con un sì o con un no le intese, ribadisce la spesa storica, il concetto della spesa storica, quella cosa un po' bizzarra per cui eh, se tu hai finora non tu comune non hai un asilo nido nella tua, nella tua città, vuol dire che non hai bisogno di un asilo nido e quindi ti verranno assegnati zero euro, mentre se in un'altra città, magari del centro nord, eh, ci sono 90 asili nido, indipendentemente dal numero dei bambini e delle bambine che le frequentano, avranno ancora i finanziamenti per 90 asili nido. Questa cosa, questa bruttura è nella legge quadro della Gelmini così come l'assegnazione dei fondi e quant'altro e la Gelmini è stata la Gelmini significa il governo Draghi perché non ci sono i buoni e i cattivi c'è cioè il, il gioco dei buoni e i cattivi ma tutti sono nello stesso orizzonte e hanno gli stessi obiettivi la Corte dei Conti ha ha, ha sollevato dei dubbi, ma non sono stati recepiti. Persino il uh, gruppo di lavoro di emanazione ministeriale, quindi della Gelmini stessa, uh, ha sollevato dei dubbi. Per esempio sul fatto che l'istruzione non potesse essere devoluta alle regioni, 20 sistemi scolastici diversi, la sanità, 20 sistemi sanitari diversi, 20 staterelli che agiscono in maniera autonoma in uno stato che è parlamentare unitario, non certo federale. Ma mh, insomma, non sono stati tenuti in considerazione eh, questi rilievi e adesso. Se, la leggiamo questa, se leggiamo questo processo, non soltanto dal punto di vista statuale e giuridico, ma dal punto di vista anche dell'immaginario e culturale, significa sostanzialmente quel pensiero per cui ognuno deve fare da sé, ognuno pensa per sé e i più forti hanno diritto al dominio ad essere più forti e se tu sei più ricco hai più diritti di altri se sei una regione più ricca hai più diritti di altri e se sei povero è colpa tua questo è le regioni del nord vogliono più soldi perché dicono che partecipano di più al gettito fiscale nazionale certo partecipano di più perché i contribuenti del nord sono più ricchi e questo semplicemente questo sì vado subito a chiudere voglio fare un piccolo cenno soltanto al PNRR perché le modalità con cui il PNRR è stato concepito ed è realizzato sono truffaldine a cominciare da quel 40%. L'Europa è stata così generosa con l'Italia perché intanto doveva tutelare se stessa perché non può sopportare tante diversità all'interno dell'Europa stessa e quindi dell'Italia è stata così generosa perché i criteri con cui sono stati assegnati alla so al solo Stato italiano più di quanto sono stati assegnati a Francia e Spagna messe insieme. E perché in Italia ci sono delle disparità assolutamente insopportabili e i criteri non sono quelli del 34%, del 34 o del 40%, perché i criteri non erano solo sul numero degli abitanti, ma erano sul PIL e sul tasso di disoccupazione. Per questo al sud Italia doveva aspettare oltre il 65%, quindi quel 40% di propaganda del governo, un 40% che nasconde una truffa e come tutte le truffe c'è chi è truffato e c'è chi se ne avvale. E i truffati sono le popolazioni più povere, in particolare quello del sud. E i truffatori sono questo governo a trazione nordica e di destra, lo dobbiamo dire. E anche i calcoli e i bandi e tutto quello che ne è disceso uh, oltre sono tutti truffaldini tutti i truffaldini pensate che per i servizi sociali e per gli assili nido ed è l'ultima cosa Loredana poi chiudo eh, sono stati calcolati eh, i, i fondi da assegnare nei bandi per, uh, per i comuni per questi servizi sono stati calcolati non sul numero per esempio dei bambini e delle bambine esistenti che hanno quindi tanti bambini, tanti soldi. No, sono stati assegnati, calcolati sulla previsione che l'Istat fa al 2035. E siccome si sta spopolando il mezzogiorno, la previsione è che ci saranno meno bambini. Quindi si dà atto e si prende per incontrovertibile la desertificazione di interi territori e, li si, e, e si prevede il futuro in questo modo altro che cambiamento siamo di fronte ad una truffa vera e propria e dobbiamo ribellarci io credo che insomma le lotte vadano messe insieme non è possibile che ognuno faccia la sua lotta e credo che da questi due, gio questi due giorni debba rimanere qualche cosa tante cose sono state. guardate soltanto trovare le parole chiave di tutte le tante parole che sono state dette in questi due giorni sono un programma per il sud ma non il programma per il sud è il programma per il paese che viene fuori e io credo che da questi due giorni debba uscire una carta d'intenti. intenti le, le, le cento parole che ci stanno a cuore che devono parlare nei prossimi mesi anche a chi si appresta a fare una proposta politico elettorale per il paese il Mezzogiorno, chi governa i mari, chi controlla i mari, controlla il mondo, è stato detto. Il Mediterraneo è controllato e governato dagli Stati Uniti d'America. Taranto si trova al centro, fra Gibilterra e Suez. Quei passaggi sono fondamentali e sono governati dalla Nato e dagli Stati Uniti d'America. E invece si può, si può trovare un'altra strada, che è una strada non soltanto economica e culturale, è una strada antropologica, che riscriva i codici dell'umano e del rapporto che gli umani devono avere con il territorio e con la natura di cui sono ospiti passeggeri.